La Germania in guerra contro la Russia di Ivo Sasek Per favore, svegliatevi, tutti voi tedeschi e tutti voi europei. In nome della Germania, uno sconsiderato clan di Scholz, fornisce armi a un paese che è in guerra con la Russia. Questo non accadeva dal 1945. Questo clan va portato per tempo in un tribunale di guerra di Norimberga. Dovete sapere che non commerciano solo in prodotti chimici e siringhe, ma anche in armi e prodotti per salvare il clima, eccetera. Una saggezza antica dice, chi si immischia in una contesa altrui è come chi afferra un cane randagio per le orecchie. L'ingerenza in un conflitto internazionale ha come conseguenza che noi stessi possiamo averne ripercussioni. Ma è esattamente questo il rischio che vuole correre il cancelliere federale tedesco Scholz Co. proprio in nome della Germania, solo che fa che la Germania non acciuffi solo un cane randaggio per le orecchie, ma addirittura un orso infuriato. E come lo fa? In quanto Scholz Co., Forniscono armi tedesche all'Ucraina che si trova al momento in guerra con la Russia. Non possiamo a questo punto in nessun caso farci condizionare dai riflessi di secondo o terzo grado, né possiamo continuare ad offuscare i nostri sensi con domande riguardo ai peccati di Putin contro il popolo ucraino, volte solo a distrarre l'attenzione. Quello che adesso conta è unicamente la comprensione del principio che ogni tipo di ingerenza, come la esercitano Scholz e Co., conduce ad un inevitabile scoppio della guerra contro la Germania. La Germania contro la Russia, per intenderci. La costante accentuazione dell'ingiustizia russa da parte dei mass media né ci porta avanti né ci preserva da uno scoppio della Terza Guerra Mondiale, ma al contrario, tutto questo gioco sulle emozioni è pura propaganda bellica che istiga a far acciuffare l'orso belligerante per le orecchie. Un'ingerenza dunque che prevedibilmente non porterà ad un vincitore fortunato né da parte europea né russa. Come TV ha da sempre dimostrato, i veri promotori e profittatori anche in questa guerra si trovano molto al di là della zona di pericolo russo-europea ma anche in questo caso non dobbiamo cadere in questi vecchi riflessi. L'unica cosa che adesso conta è la profonda cognizione di ciò che accadrà a tutti noi se si cerca di acchiappare dalle orecchie questo orso diventato selvaggio, perché si sente minacciato esistenzialmente. Nulla può farlo calmare, eccetto se ci si tiene a distanza da lui e dai suoi piccoli Proprio come sta facendo adesso l'ipocrita amministrazione statunitense sotto Biden. Accuse, attribuzioni di colpa e minacce rendono l'orso ancora più aggressivo. Poiché non ha solo in mente gli articoli da 108 a 111 della Costituzione ucraina. Dal putsch del Maidan nel 2014, guidato dagli Stati Uniti contro Yanukovych, L'orso percepisce il nuovo governo di giunta nell'Ucraina unicamente come un insinuato pericolo, anche per il suo territorio. E a prescindere da ciò che calza o non calza, perlomeno l'orso russo tenta di dimostrare pubblicamente di aver fiutato gas tossici. A questo proposito pubblica in rete informazioni sull'attività di laboratori statunitensi di armi biologiche in Ucraina, complete di documenti che mostrano la preparazione di attacchi con le armi biologiche sulla regione del Donbass. La distanza strategicamente ipocrita dell'amministrazione statunitense distrae ancora lo sguardo furioso dell'orso. Nonostante l'Ucraina abbia già ricevuto una prima fetta di 350 milioni di dollari per l'acquisizione di armi. Naturalmente l'orso non è incapace di comprendere come noi europei, ai quali si può simulare nella medesima notizia che né gli USA né la NATO si mischiranno nel conflitto ucraino, mentre allo stesso tempo ci viene detto dei loro enormi crediti verso l'Ucraina per l'acquisto di armamenti. Quanto siamo stupidi da continuare ad accettare questi inganni senza opporre resistenza? Nel discorso di Stratford, George Friedman ha descritto coerentemente con quali trucchi l'amministrazione statunitense impedisca con successo ad ogni costo il ravvicinamento tra Russia e Germania da oltre 100 anni. Ma l'orso combattente ignora persino la promessa di miliardi dell'UE per l'Ucraina o le promesse di due dozzine di stati per l'aiuto militare. Ma la domanda è fino a quando? finché tutto resta nel campo del denaro e di mere promesse. Intuisce anche l'astuzia degli USA che hanno stimolato con successo l'Occidente in ogni sorta di sanzioni, mentre loro stessi continuano a procurarsi il gas e il petrolio russo a buon mercato. Ma c'è una cosa che l'orso aggressivo non perderà certamente di vista, ovvero tutti gli Scholz che, come il cancelliere tedesco, forniscono direttamente armi all'Ucraina. È già iniziato nel febbraio 2022 con consegne illegittime di armi dagli stock tedeschi a Kiev. Vi ricordo, mille armi anticarro e 500 missili terra-aria sono passati dall'esercito tedesco all'Ucraina proprio all'inizio. Quello era solo l'inizio, tuttavia la formulazione precedente della minaccia di Putin via Interfax contro queste consegne di armi del 24 febbraio 2022 diceva, cito, i cittadini e le strutture dell'Unione Europea coinvolti nella consegna di armi letali alle forze armate dell'Ucraina saranno responsabili di tutte le conseguenze di tali azioni nel quadro di un'operazione militare speciale, firma il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Ciò nonostante, imperterrito di fronte a tutti questi chiari avvertimenti di Putin, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, della SPD ha fatto sapere tramite un portavoce che la Germania avrebbe inviato armi all'Ucraina e lo ha fatto. Va notato come Putin continui a parlare di conseguenze dell'interferenza mentre il presidente Biden sottolinea che gli USA e la Nato non interferiranno, la Germania ingannata interferisce direttamente nella guerra contro la Russia. In seguito l'orso ruggirà. La Germania sconfitta ha infranto l'ordine del dopoguerra. Questo va punito. Ironicamente, la controaccusa del clan di Scholz è che Putin abbia scombussolato l'ordine del dopoguerra, mentre proprio queste forniture di armi da parte della Germania attraverso Scholz sarebbero un tabù assoluto per la Germania per quanto riguarda l'ordine del dopoguerra.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 non ha ancora trattati di pace, questo clan sconsiderato sta per acciuffare l'orso infuriato per le orecchie. E' questo senza dubbio strumentalizzato da quegli stessi subdoli trafficanti d'armi che ora stanno di nuovo facendo miliardi di profitti dalla crisi di guerra che loro stessi hanno fomentato. Si sa da tempo come questi profittatori di crisi realizzino sempre un capitale su tutti i fronti di guerra coinvolti. Il nostro proclamato divieto di profitti da crisi torna anche qui ad essere di grande attualità. Nessun altro comportamento può provocare l'orso russo più pericolosamente di quello appena descritto, l'interferenza della Germania e forse della Nato in questa guerra in Ucraina. Così sarà sfidata l'intera forza armata dell'orso infuriato che improvvisamente metterà la sua zampa senza tregua sulla Germania e sull'Europa. Le valutazioni sulla reale potenza militare della Russia sono attualmente ancora molto divergenti. Alcuni pensano che il russo sia diventato, per così dire, un veterano di guerra che bluffa. Altri ricordano quanto potentemente l'esercito russo abbia recentemente paralizzato tutte le attrezzature di guerra controllate elettronicamente in Siria per oltre 600 km quadrati. Insieme alle armi nucleari della Russia, un vero scenario catastrofico, uno shock enorme. Se i russi hanno davvero macchine da guerra sofisticate, allora la Germania e l'Europa non sono messe bene. La terza guerra mondiale è allora una realtà, come è stata tracciata negli scritti satanici, vi ricordo, già nel 1871 furono pianificate in dettaglio tre guerre mondiali, e precisamente da Albert Pike, un massone di alto grado. Pike fu, per così dire, il dio tra i massoni, che fondò il rito scozzese cioè la massoneria di alto grado dal 30 al 33 E nel 1871, quindi oltre 150 anni fa, scrisse una lettera a Mazzini, il capo degli Illuminati, in cui descrisse l'esatto svolgimento di tre guerre mondiali pianificate dalla massoneria di alto grado, cioè dal satanismo. In esso, Pike spiegava che la prima guerra mondiale sarebbe servita per instaurare il comunismo, per eliminare le case reali e indebolire la Germania. Sarebbe seguita una seconda guerra mondiale per distruggere la Germania, punire i russi, uccidere gli ebrei in modo da poter realizzare uno stato israeliano. E la terza guerra mondiale, così lo ha predetto, rispettivamente pianificato, sarebbe iniziata per mezzo di conflitti ebraico-islamici, poi si sarebbe estesa a tutto il mondo e avrebbe causato atrocità così orribili e terribili che l'umanità, scioccata da questi terribili eventi, si sarebbe sottomessa alla dittatura di un nuovo ordine mondiale. Vi suona familiare? scritto 150 anni fa. Faccio appello a tutte le nazioni e soprattutto agli informatori liberi affinché partecipino alla battaglia dell'informazione. Si può presumere che siano gli stessi circoli che ora vogliono anche trarre profitto da una terza guerra mondiale. Dovete sapere che non commerciano solo in prodotti chimici e siringhe, ma anche in armi e prodotti per salvare il clima, eccetera. Aiutiamo questo mondo perduto ad uscire dal cappio di questi profittatori di crisi, rivelando insieme le loro connessioni segrete e chiedendo incessantemente un generale divieto di profitto dalla crisi. Inoltre, tutto il clan di Scholz va portato in tempo utile in corte marziale, tipo Norimberga. Se la comunità mondiale decide inarrestabilmente che questi guerrafondai siano processati e che d'ora in poi non sia permesso a nessuno di trarre profitto dalle crisi, né dalle pandemie, né dalle catastrofi climatiche, né, come adesso, dalle guerre, allora potremo forse evitare la nostra caduta e costruire insieme un nuovo futuro. Io sono Ivo Sasek e sto davanti a Dio da 45 anni. Ich bin Ivo Sasek, der seit 45 Jahren vor Gott steht.